c'è più e questo è un problema perché eccolo non ci vedo più in diretta streaming siamo in diretta eh? perfetto prego perché... eccolo non ci vedo più in diretta streaming tanto per non mettere un po' d'ansia ciao buonasera a tutti e tutti ciao franco, ciao ciao franco. franco. Ciao. Quindi comincia Mauro. Vabbè, io dico alcune cose, intanto voi prenotate, c'è cioè, sulla chat, prenotate le domande, dico alcune cose, intanto voi prenotate c'è. Cioè. C'è un eco delle cose che dico io. Allora vi chiedo soltanto chi non parla per caso di chiudere il microfono perché altrimenti ritorna l'audio. Ah, mi sembra che ovviamente una constatazione inevitabile è che è un argomento estremamente attuale per cui da questo punto di vista come dire dal punto dell'approfondimento di là dei punti di vista che ognuno di noi può avere è la chiave diciamo di lettura giusta da avere in questa, in questa occasione io dico alcune cose molto rapidamente che come dire, che mi rappresentano un po' come eh, mi sembra vada interpretata la dinamica più che gli specifici. In realtà noi siamo dentro un passaggio d'epoca che è eh, simile e diverso da quello del 91. Noi arriviamo a questa situazione come... Ah, so Scusate, c'è qualcuno che sta in onda. In on online. E arriviamo con, diciamo, dopo una fase che dura 30 anni dal 91 a oggi e c'è un cambio con varie fasi perché, per esempio, sicuramente è stata una fase di, di affermazione della globalizzazione, poi la, la crisi del 2007-2008 ha dato uno stop e poi, diciamo, si sono invertite un po' le tendenze. Per cui io credo che questa sia poi è un punto di partenza, un punto di un lettura, una modalità di lettura che secondo me va tenuto conto. Dunque, un ciclo lungo, chiamiamo l'apertura la chiusura e l'apertura di un ciclo lungo. Qual è l'elemento che caratterizza questo ciclo? Sicuramente ci sono gli aspetti specifici, cioè nel senso specifici, tra virgolette, passate il termine: la Cina, gli Stati Uniti, la Russia, l'Europa, eccetera, eccetera. Però il dato di fondo, almeno per quanto mi riguarda, mi sembra è quella della rottura della mondializzazione prodotta dal modo di, di produzione capitalista in questo trentennio. Cioè, potremmo dire, la frammentazione del mercato mondiale. Questo elemento soprassiede anche alle politiche degli stati. Nel senso, è vero che ogni stato ha la sua progettualità e soggettività. Però è pure vero che questa soggettività non è condizionata da questa rottura del mercato mondiale. Dal fatto che in modo di produzione capitalista ha avuto uno sviluppo di lungo periodo, adesso la crisi, l'impossibilità di questo ulteriore sviluppo genera contraddizioni all'interno diciamo, dei paesi eh, all'interno dell'ambito internazionale, in oggi in cui prevalentemente ha usato il modo di produzione capitalista. Poi entrerò magari merito di queste cose, c'è un udo, ossia la natura dei paesi, dei paesi stessi. Per cui, da questo punto di vista, credo che eh, le dinamiche si stanno mettendo in moto nascono proprio da questa difficoltà che è una difficoltà oggettiva per tutti quanti. Questo mi sembra l'elemento, diciamo, che va tenuto Ovviamente, probabilmente, dovremo tenere conto della tempistica, cioè noi siamo all'inizio di una fase che non so se sarà lunga, a altri 30 anni o meno, però è chiaro che questi sviluppi vanno visti dentro una dinamica non di breve periodo, per cui avremo una fase abbastanza lunga, in cui queste contraddizioni si manifesteranno. Non so se diverranno guerra in tempi brevi o no, questo io su questo penso che è difficile fare previsioni, forse impossibile. Però sicuramente, nell'affrontare questa dimensione dei problemi, credo che dobbiamo avere presente i tempi di questa dinamica, che non saranno dissimili dalla fase precedente. Un'ultima questione che dico e poi chiudo per... Eh, per essere estremamente sintetico però non vedo prenotazioni in chat per cui se si vuole intervenire invito sicuramente la rottura del mercato mondiale ha prodotto un cambiamento delle condizioni della costruzione dell'Unione Europea questo è un dato oggettivo nel senso mentre prima l'Unione Europea si poteva concepire come un soggetto che agiva su uno spazio piano nel senso che poteva fare scelte e progettare in una condizione, diciamo, tra virgolette, non di parità, però di mercato mondiale, in cui non c'erano confini, non c'era rottura, non c'era separazione. Questa rottura oggi modifica la condizione dell'Unione Europea, la quale deve ritornare in un ambito che è quello precedente, cioè quello euroatlantico. Oggi l'Unione Europea è costretta a ristabilire rapporti, io penso che l'Unione Europea sia sempre un soggetto, comunque a stabilire rapporti dentro l'ambito euroatlantico, e cioè gli Stati Uniti. Però qui c'è un problema, perché è vero che poi si è solleato diciamo, anche nell'Europa. È vero che l'Unione Europea deve fare un passo indietro rispetto ai suoi progetti di sviluppo autonomo, di forza imperialista autonoma, però pure noi gli Stati Uniti non è che stanno tanto bene. Cioè questa cosa avviene in un contesto, non è che si ritorna alla fase precedente. L'Unione Europea fa un passo indietro, ma in un contesto in cui gli Stati Uniti, se si toglie lo strumento militare, stanno in piena crisi di egemonia. Domani saranno le elezioni di midterm, per cui già vedremo, mi sembra che le vicende di Trump, quella sorta di conflitto, di guerra civile interna che c'è stata nel passato. Ecco, per cui diciamo è una fase estremamente interessante, proprio perché gli elementi di riflessione e di analisi sono tanti. Credo che appunto, noi dovremmo vedere questa cosa come valutazione, analisi del contesto, ma pure dentro una dinamica che si sviluppa nel tempo Vabbè, per quanto mi riguarda più di questo non mi sento da dire lascio la parola agli interventi e vedo che si è prenotato Ernesto Screvanti no, eh, ah, abbiamo scusate. detto che procediamo per domande o comunque per interventi brevi in modo che diamo spazio alle risposte no, prima America. ascoltando Roberto Musacchio che guiderà le introduzioni al, ai temi. Va bene. Sì, avevamo detto un po' così, nel senso che questa cosa di Mauro, peraltro, è molto utile e molto interessante perché entra già eh, come, come si può dire, come discussore rispetto al, al libro, di cui consigliamo anche a chi ci ascolta l'acquisto e la lettura perché ci aiuta. Insomma, Mauro ha già predisposto un, un paio di tesi, eh, importanti, significative. Io, come ci eravamo detti, vorrei provare a condurre questa conversazione con Fiammetta Salmoni, che è l'autrice del libro Guerra o pace, Stati Uniti, Cina e l'Europa che non c'è, articolando appunto per te, insomma. considerando che la parte introduttiva è dedicata precisamente alla definizione di impero, imperialismo, insomma, termini che richiedono anche conoscenza, approfondimento. Il libro è molto ricco anche dal punto di vista delle note di accompagno, c'è cioè una ricchissima bibliografia, una ricchissima serie di citazioni, quindi aiuta molto da questo punto di vista. E questo è un po' il primo tema che poi si va a congiungere con quello che è l'ultimo capitolo del libro, cioè la vicenda di Tucidite, cioè il rischio dello scontro della guerra che era riferito in Tucidide, naturalmente Atene e Sparta, Atene è crescente che va a occupare lo spazio che era occupato da Sparta e quindi uno scontro in interimperialista avremmo detto allora che portò poi lì alla fine sostanzialmente della stessa Grecia cominciato, guardate un po', diciamo, nell'appoggio a, a guerre altre che i due stati principali greci in quel momento davano. Però andrei per ordine, insomma. perché eh, già questa definizione di impero-imperialismo è molto interessante è in fiammetta, vorrei un po' con te ripercorrere, insomma ti chiederei un po' perché ci sono eh, diversi elementi anche identitari: eh, l'imperium come necessità di comandare, innanzitutto al proprio interno, eh, ma poi questa espansione come funzione che diventa una funzione in sé insomma tu evidenzi numerosi fattori che sono anche quelli identitari quelli religiosi D'altronde siamo di fronte a, a sistemi in cui ad esempio il confucianesimo nella Cina eh, oppure eh, l'ideologismo neoliberale oppure eh, anche le, le nuove forme eh, mh, cattoliche eh, reazionarie che che attraversano sia la Russia che, che gli stessi Stati Uniti. Ecco, eh, però mi pare che prevalente alla fine sia questa idea che l'imperialismo accompagna sostanzialmente lo sviluppo economico e quindi ti rifai un po' le cose che ci ha proposto Mauro inizialmente. E rispetto a questo ti chiederei un po' di raccontare e la mia domanda è precisamente questa. Insomma, di fronte a questo livello raggiunto dalla globalizzazione, possiamo parlare, come dice Mauro, di una rottura ormai di questo processo c'è un in qualche modo un appartenere tutti al sistema capitalistico unificato che mantiene il suo carattere imperiale complessivo e poi articolato dentro questa potenziale eh, eh, dinamica tucidite. Ecco <ride> eh, quindi grazie sia a Mauro che a Roberto ovviamente. Eh, Diciamo che questa è la parte più complicata, eh, è stata la parte più complicata del, del libro, anche per me, da scrivere, eh, perché mh, vabbè, io da costituzionalista ho, eh, ho lavorato eh, soprattutto sulle fonti, quindi ho cercato di esaminare le fonti e poi di trarre le conclusioni. E, Ovviamente per un argomento come questo eh, non, era, non è stato sufficiente, me ne sono resa conto mentre scrivevo il libro, non era sufficiente andare al, al testo normativo oppure per esempio i vari discorsi ufficiali che sono stati fatti negli Stati Uniti dai vari presidenti degli Stati Uniti o nei congressi del PCC. Quindi, e, e quindi mi sono dovuta attrezzare eh, approfondendo questo bagaglio filosofico, teorico, storico eh, sull'imperialismo e, eh, e lì ho scoperto l'acqua calda, nel senso che eh, alla fine è eh, praticamente impossibile dare una definizione univoca di imperialismo perché mh, da quando è nato il mondo ci sono stati che sono stati definiti imperialisti a seconda che eh, se avevano un, una caratteristica dominante oppure no. Di fatto io a quel punto ho cercato di capire quale fosse un po' quale fossero le, le, il filo rosso che univa tutti questi paesi che ehm, sono stati grandi imperi nella storia del mondo, cioè mh, dalla, da, addirittura dall'antica Roma, eh, per, ovviamente per arrivare a tempi più moderni, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e poi io dico anche la Cina. E questi tratti comuni in realtà sono... Appunto, Innanzitutto una volontà di potenza che è proprio insita nel, nello Stato, eh, che tende a espandere, i, anche se non, non solo territorialmente, ma anche solo economicamente e commercialmente, i propri confini. Eh, quindi un espansionismo che è legato all'egemonismo. E... Cui, eh, chiaramente fa anche da indispensabile corollario eh, il militarismo per certi versi e quindi eh, il connesso sviluppo degli armamenti e dell'industria bellica eh, che sono veramente presenti eh, in tutti gli stati dove questa, eh, a, mh, questa tendenza all'egemonismo si avverte poi c'è il nazionalismo eh, che è un'altra caratteristica comune, e, nazionalismo e quindi direi ehm, esaltazione della sovranità. Non, non voglio parlare di sovranismo perché eh, um, sovranismo di, ha assunto una, un connotato negativo ma esiste anche un sovranismo cosiddetto democratico, eh, quindi il suffissoismo gli dà una, una colorazione negativa ma non è detto che l'esaltazione della sovranità in quanto sovranità dello Stato. io per esempio sono una statalista convinta e, e quindi mi, mi si potrebbe dire che sono una sovranista ma in realtà sono una sovranista che sono una persona che eh, crede nella sovranità statuale crede ancora che Oltre lo Stato non ci sia ancora niente dal punto di vista eh, concettuale, eh, giuridico concettuale, perché ciò che si è provato a costruire con l'Unione Europea è ancora un, un, un ibrido, non è né carne né pesce. E anzi tecnicamente siamo ancora in un'organizzazione internazionale, sia pure con alcune peculiarità, quindi eh, ripeto il, il nazionalismo unito a eh, questa accentuazione della sovranità, eh, l'uso ad arte anche della propaganda e poi dominante sempre c'è eh, questo tratto economico, eh, come dicevate voi, questo, eh, la caratteristica economica di eh, volontà di eh, egemonizzare economicamente il resto del mondo è presente eh, in tutti gli stati eh, cosiddetti imperialisti. E in particolare, eh, proprio in quanto si tratta di volontà di eh, egemonizzare, di espandere le proprie zone di influenza dal punto di vista economico, eh, l'economia le, dell'imperialismo è quella del libero scambismo e del capitalismo. E, questa eh, sono arrivata alla a questa conclusione perché. Ehm, queste, eh, questi stati eh, cercano di conquistare nuovi mercati per, per, per varie ragioni, eh, mh, so, mh, ma diciamo in particolare specialmente nel mondo, di, eh, nel mondo attuale per eh, conquistare nuovi mercati che fungano anche da sbocco per le eccedenze di produzione eh, interne eh, e mh, anche per quelle eh, finanziarie, per l'utilizzo di manodopera a basso costo, eh, per l'esportazione dei capitali e via dicendo. Eh, la globalizzazione io... Ehm, sono arrivata alla conclusione che eh, la globalizzazione è, è fluida, cioè tutti eh, tut, no, la, la globalizzazione non c'è più ma è dappertutto, com, nel senso che eh, c'era eh, questo unipolarismo statunitense che eh, la Cina ha... Eh, Sicuramente da un certo momento in poi, eh, da, dall'avvento al potere di Xi Jinping in poi, ha cercato di contrastare, però la Cina e gli Stati Uniti sono legati a doppia mandata l'uno all'altro e quindi la globalizzazione fa comodo agli Stati Uniti, la globalizzazione fa comodo alla Cina, per cui... Ehm, eh, questa globalizzazione che in realtà si basa sul, eh, sul capitalismo e sulla libera concorrenza, eh, non è finita, ma, eh, mh, ripeto, è finita ma non è finita. Cioè, a me piacerebbe parlare di internazionalizzazione, invece non ci si riesce più. Cioè, ammetta, non ci spariamo tutte le cartucce adesso, nel ah, senso no, no, che se no, okay, diciamo beh. immediatamente lo spoiler di come finisce il libro. E invece, continuiamo su questo tema. Magari c'era Ernesto che voleva intervenire. Io Ernesto lo temo perché ci eravamo parlati al telefono, no, <ride> e no, poi Giovanni. no no, no, no, no L'unico intervento è, è quello di Ernesto, per e poi, e poi no, Giovanni no, ha alzato il dito. Eh, no, tra l'altro il libro è molto bello, è molto importante, è utile e c'è una quantità di, di temi, di problemi sollevati che rende veramente difficile intervenire in um, un dibattito come questo. Per cui mi concentrerò su un argomento uh, piuttosto specifico, ma che credo importante, e cioè su uh, un aspetto del neoimperialismo della Cina, che è una cosa di cui tu parli giustamente, c'è questa tendenza. Come potrebbe configurarsi questo neocolonialismo della Cina? Tra l'altro tu giustamente uh, fai notare che uh, mentre l'ideologia ufficiale del Partito Comunista Cinese è quella di un socialismo con caratteristiche cinesi, in realtà quello che si è verificato è uh, l'instaurazione di un capitalismo con caratteristiche cinesi e di un neocolonialismo con caratteristiche cinesi. Ora, quali possono essere queste caratteristiche cinesi a livello, diciamo, di imperialismo? Eh, ov ovviamente c'è la sfida nei confronti degli Stati Uniti e gli Stati Uniti la percepiscono come tale. È una sfida che è nell'ordine delle cose, nell'ordine dello sviluppo industriale cinese che non può essere arrestato e che prima o poi, anzi piuttosto prima che poi, porterà la Cina a superare gli Stati Uniti eh, nella produzione in, in PIL, eh, in una serie di altri parametri che sono importanti. Ecco, quello che vorrei eh, discutere è questo argomento qua. La Cina tende a sostituire gli Stati Uniti creando un, un, un, nuovo, un nuovo tipo di imperialismo unipolare, oppure tende a sostituire il sistema unipolare degli Stati Uniti con un sistema multipolare che è la tesi che, uh, ufficiale che loro sostengono. Poi bisogna vedere quanto c'è di vero nella tesi ufficiale. In realtà la loro idea, mi sembra di capire, è che si dovrebbe andare verso un sistema tripolare, cioè Stati Uniti, Europa e Cina, sostanzialmente In questo ambito è molto importante il ruolo dello yuan, Uh, perché uh, uno dei fattori fondamentali della potenza di un impero è, uh, è, la, moneta, è la capacità di mettere la moneta internazionale. Uh, ora, a me sembra che, um, non, che su questo piano uh, la Cina uh, sia piuttosto debole, cioè, soprattutto su questo piano, uh, cioè che non sia in grado di sostituire il dollaro con le yuan come alcuni sostengono e come tu stessa eh, sostieni lo può affiancare può affiancare il dollaro e l'euro come moneta internazionale ma non lo può sostituire e mi sembra anche che non, non rientri nei piani nei progetti della dirigenza cinese quella di sostituire eh, il dollaro non può farlo perché eh, perché un paese che eh, si pone come banchiere mondiale cioè come, come il paese che mette là unica o fondamentale moneta internazionale deve avere una bilancia di pagamenti sostanzialmente, eh, sistematicamente in deficit, cioè sia il conto corrente sia il movimento di capitale in o l'uno o l'altro in deficit, nel, nel senso che la loro somma deve dare un deficit e questo deficit viene pagato con l'emissione di moneta che gli altri paesi accettano come strumento di riserva il problema della Cina è che ha un conto corrente sistematicamente in surplus e un momento di capitali sistematicamente in deficit, cioè esporta molti, eh, molti capitali. La cosa interessante, eh, sto proprio guardando un'oretta fa i dati eh, statistici. Eh, L'ammontare del deficit, diciamo, nel, nel trimestre in corso, del, nel, scusate, nel precedente trimestre del 2022, il deficit eh, del conto corrente è praticamente identico scusate, il surplus del conto corrente è praticamente identico al, al deficit del monito di capitale quindi no, non ha quel, quel grosso deficit che le consentirebbe di eh, emettere una moneta internazionale accettata come punto di zero eh, d'altra parte eh, le autorità cinesi eh, già all'indomani della crisi del 2007-2009 fece ehm, una proposta che mi sembra che la stia con, continuando a portare avanti cioè eh, di sostituire il dollaro o di affiancare il dollaro con una moneta emessa dal Fondo Monetario Internazionale o da un organismo comunque internazionale eh, si parlava all'epoca ma ancora adesso di diritti speciali di prelievo e tu stessa eh, parli di diritti speciali di prelievo eh, eh, la Cina ha avuto un aumento del peso della propria quota nel fondo monetario internazionale che le consente di contribuire a questo paniere di beni di, di, di merci esatto, di monete internazionali che dovrebbe andare a costituire la nuova moneta internazionale e a me sembra che loro si stiano muovendo in questa direzione tra l'altro eh, tu stesso fai notare che eh, Morgan Stanley prevede che entro il 2030 Uh, tra il 5 e il 10% delle riserve internazionali di, uh, di valuta dovrebbe essere uh, costituito dalla Yuan. Ed è, ed è plausibile. Probabilmente andiamo verso un sistema in cui il 50% saranno dollari, il 20% saranno euro e un 10% sarà, uh, sarà Yuan. Il resto, uh, diciamo, uh, yen, sterlina e diritti speciali di prelievo. <ride> uh, qual è l'implicazione di questa cosa qua? L'implicazione è che appunto la Cina non può e la TAN non vuole aspirare a costituire un nuovo sistema imperiale unipolare, ma mira piuttosto quello che è nelle sue possibilità, e cioè a creare un sistema tripolare in cui la Cina pesa quanto gli Stati Uniti, quanto l'Europa, ma non, non, non di più. Ecco, io vorrei che si discutesse di questa cosa qua perché mi sembra particolarmente rilevante. Grazie. Sì, Ernesto ci ha portato già, diciamo così, nel secondo quadro che avevamo pensato di vedere dopo, però mi pare normale che si intreccia. Quindi io adesso sentirei, io ho visto, ho visto Franco e, e, e Giovanni che avevano, Giovanni aveva fatto vedere un dito. Roberto eh, gestisci eh, tu? Eh, la parte di conversazione, vedere. sì, la parte Senti, di vai, conversazione. Vai. La parte di conversazione, sì, avevamo detto così. Poi replicate te alla fine e, e, fiamme, e dopo insieme a Fiammetta. No, ma è veramente dispiaciuto la situazione del partito che dice no. Io... No, però adesso il partito dobbiamo levarlo. Allora, eh, Franco Giovanni, chi è? C'era aveva... era, era prima Giovanni. Prima per... Giovanni, avevo visto il titolo di Giovanni. Mi sentite Roberto? Sì, sì, sì. sì. sì, sì, sì no, io innanzitutto vabbè, ringrazio Fiammetta per il suo bel lavoro, che condivido eh, in, larga, in larghissima parte. Io più che mh, inter, intervenire, eh, molto interessante anche il tema che è stato posto ora da Ernesto, io più che altro pongo eh, una domanda a Fiammetti, a voi tutti. Mh, che ci può aiutare anche eh, per la nostra attività, sono attività politica di fondo, siamo strategica e immediata. Parto da uh, una discussione, una chiacchierata che abbiamo fatto uh, presentando proprio il giorno dopo sì, ieri la, la la grossa manifestazione la manifestazione di, di roma del 5 novembre ma anche quella di napoli che è stata eh, molto eh, molto interessante non solo militante peraltro molto partecipata anche a livello operaio e dei disoccupati e che abbiamo fatto appunto con con Emiliano Brancaccio che uscirà fra Fa pochissimo fra il 25 novembre il suo è testo La guerra capitalista. Un attimo Giovanni ci, ci sono dei microfoni aperti che vanno spenti soprattutto se qualcuno è impegnato in altre conversazioni. Ah, dicevo un testo che si chiama La guerra capitalista che ha scritto insieme ad altri due autori. Lì dice: Lui pone fra l'altro un problema che mi sembra interessante per la nostra discussione partendo ovviamente dal dato di fondo delle manifestazioni, dal nostro punto di vista, dal punto di vista del sindacalismo conflittuale è nostro, cioè giù le armi e sui salari, eh, la tesi è, che abbiamo discusso è che stiamo attraversando, eh, dice Emiliano, una fase eh, della crisi capitalistica eh, che è dominata, non a caso la guerra, da una pericolos pericolosissima unità di intenti fra dice speculatore e guerra fondai e l'inflazione appunto è alimentata eh, in questo ambito eh, dalla voglia appunto dei capitalisti che sono in posizione di maggiore forza ovviamente di, di far esplodere eh, i profitti eh, quindi a scapito, quindi, ovviamente, dei concorrenti più deboli, più deboli e soprattutto della classe lavoratrice, come sappiamo. Quindi, la prosecuzione della guerra non fa che alimentare questa spirale. Qual è il tema? Il tema è che, appunto, si tratta di guerra globale. Insomma, l'abbiamo discusso anche in altre, in altre discussioni, appunto, al nostro osservatorio. La questione del territorio in qualche modo diventa strumentale, cioè la questione del territorio, cioè l'aggressione della Russia all'Ucraina, in qualche modo nasconde inconsapevolmente o consapevolmente ragioni più profonde, per quanto sia appunto grave ammetterlo. Cioè esistono terre di confine, questa poi è la tesi della seconda parte del libro anche di Emiliano, esistono terre di confine che costituiscono il pretesto da cui far partire un conflitto capitalistico di portata globale che cova da tempo mh, per spiegarlo, l'interpretazione che dà anche eh, Raffaele Giammetti e Stefano Lucarelli, mh, partono dalla scelta degli Stati Uniti, loro e dalla loro analisi delle aliate occidentali, di adottare misure protezionistiche Presentato sotto il nome di sanzioni, appunto portate avanti quindi dall'Unione Europea, eh, dalle, dal Fondo Monetario Internazionale, dalle, dalle banche internazionali, dalle grandi strutture internazionali. Mi, e, e mi riferisco a quello che diceva anche Ernesto prima, cioè sanzioni non solo contro la Russia, ma anche e soprattutto eh, contro la Cina. Perché? sostengono l'inizio delle sanzioni americane occidentali risalgono a, mo a molto prima dell'invasione russa dell'Ucraina e sono dovute anche al fatto che nel regime del libero scambio globale eh, gli Stati Uniti il Regno Unito eh, e altri paesi occidentali anche loro alleati hanno accumulato un enorme debito verso l'estero ricordate che l'abbiamo discusso anche un paio di riunioni fa ha uh, accumulato un enorme debito verso l'estero, appunto in primis verso la Cina. Ma non dimentichiamola anche contro la Russia e contro per esempio molti paesi arabi, molti paesi medio orientali. Quindi, e mi taccio, la domanda e la tesi qual è? che io devo dire condivido abbastanza, comunque eh, ovviamente nel libro di, di Emiliano, di Giametti e di Ucarelli, è lì focalizzato come punto fondante, quelle che oggi vengono chiamate sanzioni e che sono state utilizzate anche nel passato, ma oggi diventano base fondamentale per una guerra globale, insieme al problema della moneta che imponeva già Ernesto, su cui sono, sono abbastanza d'accordo, anzi d'accordo, oggi... Diceva Emiliano, le chiamano sanzioni, ma in realtà è una continuazione del protezionismo di fronte al passaggio appunto dal secolo americano al secolo cinese e in vista appunto del predominio globale degli Stati Uniti, dei suoi alleati e dell'Unione Europea che non esiste più in quanto tale, ma come dato di, di bassallaggio, come dato servile. Quindi sanzioni, diciamo, come continuazione del protezionismo dentro la guerra globale. Ecco, mi sembra ovviamente una visione particolare, però mi sembra un punto, come dire, abbastanza inedito di analisi. Io credo poi il fatto che uscirà fra dieci giorni il libro di Emiliano, che poi presenteremo in tutta Italia, eh, certamente a questo punto diventerà eh, un tratto di discussione. Insomma. Ecco, mi, volevo, cap volevo capire cosa, ne, ne, cosa noi come osservatorio ne pensassimo, cosa ne pensano Fiammetta, Mauro, eh, Roberto nella loro, nelle loro conclusioni. Grazie. Grazie Giovanni. Eh, chiudiamo questo primo giro con Franco in modo che poi eh, Fiammetta risponda dico una brevissima cosa dopo, io, dopo Franco eh. io sarò, spero assolutamente breve io mi sono già congratulato implicitamente con il, il, la, il libro e la scrittura di Fiammetta facendo la presentazione di questa giornata quindi non devo ulteriormente diciamo, complimentarmi il primo punto che volevo sottolineare, però, è questo. Secondo me, il, il valore del volume, del libro di, di Fiammetta, sta innanzitutto nel fatto che ha la forza. Lei, tant'è vero, un po' se ne lo scrive con, molto, diciamo, con molta prudenza: diciamo così, ha la forza di dire che il mondo è dominato dal capitalismo. Non un solo capitalismo, come dice Branco Milanovic, ma da una pluralità di capitalismi. Questo, secondo me nel nostro osservatorio, nel nostro gruppo di lavoro, diciamo, nella nostra piccola comunità è un dato abbastanza acquisito però diciamo pubblicamente il fatto che si dica l'autoritarismo, il regime autoritario cioè, nasconde poi il, il, il fa davvero al fatto che comunque il il nostro pianeta Terra è dominato dal capitalismo quindi che poi possa essere frammentato, conflittuale articolato diversamente dal punto di vista istituzionale però questo mi pare un punto da acquisire molto importante. Questo lo dico soprattutto, diciamo, per noi che veniamo da una storia comunista, no? che abbiamo sempre una certa quale, diciamo così, suggestione di, di fare distinzione la Russia, la Cina, però, Cuba, Cuba il Venezuela, eccetera, eccetera. Quindi questo mi pare il primo punto. Un secondo punto è questo, invece, eh, che anche qui è, è una domanda che parte da questo. Secondo me. Oggi, piuttosto che parlare di geopolitica, bisognerebbe parlare di geoeconomia. Lo dico perché leggendo insomma, un volume che non dedicato a questi problemi diciamo, del, del mercato mondiale, ho trovato questa riflessione da, da parte di, di un esponente del Dipartimento di Stato che io vorrei leggervi perché secondo me è abbastanza interessante appunto nel spiegare perché bisogna parlare di geoeconomia e non più di geopolitica. Dice il, il, questo esponente, negli anni 40 e 50 il Dipartimento di Stato faceva valere la considerazione per cui i rivoli geopolitici erano in influente nelle dinamiche economiche internazionali. Questo stiamo parlando degli anni 40 e 50, quindi che cosa è implicitamente, si chiama Templer e dice questo mh, signore, dice che mentre negli anni 40 e 50 le, le, le, diciamo, i rapporti di forza militari i di, di, non influivano, non erano in grado di influire sulle dinamiche commerciali e produttive dei vari sistemi, oggi invece i, i sistemi sono o intrecciati o comunque diciamo così, vanno verso una certa equipollenza per cui la... Mh, i rapporti di potere militare innanzitutto, i rapporti di, po di potenza fra le varie aree del mondo incidono direttamente sulla sicurezza della, della, dei commerci e quindi delle capacità produttive. Questo si riferisce ovviamente anche alle catene del valore. eccetera. Quindi a me la, la prima domanda è proprio questo, cioè se Fiammetta ritiene che appunto si debba parlare ho, ho, ho, ho, come al solito, estremizzato per rendere chiaro l'idea di geoeconomia, nel senso che c'è un intreccio nuovo fra politica ed economia, fra stati e economie, fra istituzioni delle grandi aree in cui il mondo si va dividendo, cioè le tre aree che diceva Ernesto, e l'economia. Oppure bisogna ritornare diciamo, alla vecchia idea diciamo, dei realisti della, geo, della geopolitica. L'ultima considerazione, anche se diciamo, Previene quanto potremo eventualmente discutere sull'ultima parte, è questo: dice Fiammetti, io sono una diciamo, sostenitrice dello Stato. Io oltre lo Stato non vedo altro. Ecco, io qui Fiammetta, invece mi, mi permetto di dissentire, anche se tu sei costituzionalista, io sono un semplice cittadino, un semplice lettore. Io penso che invece noi dobbiamo ehm, saper leggere le dinamiche politiche attraverso le, le, le, diciamo, le attività oltre, dello sta, oltre lo Stato. E l'esempio dico è proprio l'Unione Europea, nel senso che non bisogna diciamo così, mh, avere la, mh, il, il pregiudizio che siccome l'Unione Europea non è strutturata come uno Stato che noi abbiamo conosciuto, cioè lo Stato classico, il Parlamento, il governo, l'esercito, eccetera eccetera, l'Unione Europea non sia un'entità politica. Io vorrei ricordarti, ma appunto lo dico anch'io con una certa prudenza, che anche Pufendorf disse del, del Reich tedesco, il latino l'ho mai perso, ma c'è Marina quindi che potrà aiutare, disse, il regolare aliquot corpus et, tanto un non mostro simile. E Pufendorf, adesso traduco proprio invece brutalmente Marina, Pufendorf va a dire, certo il Reich è un mostro perché appunto non ha la struttura, dell'Inghilterra non c'è la struttura della Francia eccetera eccetera quindi di uno Stato centralizzato però è sempre un'entità politica e che io non vorrei che noi siccome l'Unione Europea non, non ha le caratteristiche ehm, che noi abbiamo, che conosciamo de tradizionali dello Stato ehm, non, non la vedessimo invece come un'entità politica tra l'altro un'entità politica molto forte poi forte rispetto alla Cina e agli Stati Uniti non, non so quanto quantificarla, comunque una presenza significativa. Il fatto che noi Fiammetta non abbiamo categorizzato ancora, modellizzato il modo di funzionamento dell'Unione Europea non toglie il fatto che quella è un'entità politica, un'entità politica molto significativa. Sì, ecco Fiammetta, mi pare che diciamo un pochino sono andati già nella seconda parte che volevamo trattare e quindi eh, mi metto qui brevissimamente in modo che secondo me poi anche un po' dilungarti anche sulla questione cinese e poi proporrei un secondo blocco sulla vicenda del neoatlantismo e quindi cominciate a pensarci e a pensare di fare domande eh, su questo. E tu, eh, molti hanno interloquito un po' con il tema impero, imperialismo, però questa questione cinese tu la, la, la metti giù abbastanza dura, insomma, cioè sei quella che eh, dice che con Xi Jinping c'è un salto di qualità rispetto a Deng, insomma. diciamo. E quindi calchi molto la mano e dici che viene al pettine la capacità di organizzare una risposta di forza molto significativa rispetto addirittura a Bretton Woods. La prendo da qui perché la domanda che faceva Screpanti, eh, tu dici, eh, preso atto che gli Stati Uniti con la dottura di Bretton Woods hanno assunto la attraverso non più solo il militare ma il finanziario, lì la sfida diventa tutto tondo eh, sulla finanza e naturalmente diventa anche su tutto l'apparato eh, di concezione della globalizzazione. Ecco, magari nel rispondere a loro esauriamo anche un po' per quello che si può poi ci torneremo anche questo tuo giudizio molto radicale sulla Cina insomma sì sì <ride> ecco grazie eh, allora io eh, mi sono segnata i punti eh, eh, forse eh, partirei da quello che ha eh, detto Giovanni eh, per poi, eh, ecco, per poi arrivare alla questione finanziaria e dello yuan, eh, Giovanni eh, parlava di questo nuovo volume che stiamo attendendo con ansia, almeno io, eh, di Emiliano Brancaccio. E quello che scriverà, ho capito, Emiliano Brancaccio nel suo libro... È una tesi eh, che io riporto eh, in, alla fine del, del mio libro che è stata esposta da un ex generale dell'aeronautica cinese eh, che si chiama Kiao Liang, che ha scritto un libro bellissimo che si chiama L'arco dell'impero, che consiglio di leggere perché lui dice esattamente, eh, più, oh, esattamente, poi non lo so quello che di preciso scriverà Emiliano, ma eh, lui scrive che i, i, i, le grandi potenze oggi eh, vanno a... Ehm, a sfrugugliare, si dice, dove sono nata io, cioè vanno a creare conflitti non direttamente a casa dell'antagonista, ma in, nei territori limitrofi, e, proprio perché in questo modo riescono poi tra di loro a... Eh, Dialogare si fa per dire attraverso la deterrenza militare, finanziaria, eccetera, eccetera. E quindi, questo secondo Xiaoling Liang è un modus operandi tipico degli americani che quindi creano conflitti eh, vicino a, alla Russia, ai confini russi, eh, obbligando la Russia a reagire. Uh, creano situazioni di um, uh, contrasto obbligando gli altri, gli altri stati a reagire e quindi obbligando poi il resto del mondo a, a, ad assumere delle posizioni uh, che, che, si, mh, che si trasformano no? nel tempo. Uh, io mh, credo che questo sia uh, molto vero Uh, cioè, ripeto, ho trovato questo libro interessantissimo, penso che dica delle cose esatte, e ma eh, mentre questo appunto, scrittore cinese, eh, ripeto un ex militare cinese, Attribuisce questo tipo di comportamento esclusivamente agli Stati Uniti. In realtà, poi, guardando in casa propria, non vede quanto anche la Cina si comporti alla stessa maniera, si comporta alla stessa maniera, mh, soprattutto eh, attraverso il. La attraverso il, il, questo suo uh, neocolonialismo che ha posto in essere con il programma sulle nuove vie della seta perché la Cina non ha fatto altro che andare a casa degli altri stati in particolare degli stati più poveri del mondo a offrire denari in cambio dello sfruttamento però dei, delle loro materie prime, dei loro porti, dei loro, uh, delle loro terre rare, e, e, e oltretutto, e qui uh, mi aggancio a quello che diceva Ernesto, mettendo in piedi tutto un sistema bancario, finanziario, uh, che ruota intorno allo yuan, perché... I prestiti delle nuove vie della seta sono fatti, sono effettuati in yuan e eh, la Cina ha creato dal nulla delle banche alle quali poi sono, eh, hanno partecipato anche altri stati. C'è stata una corsa a partecipare a questi organismi finanziari internazionali del, orientali. Perché? Perché lì c'era eh, il nuovo capitalismo che avanzava, cioè, eh, e, e quindi eh, in parte, ecco, riprendo anche quello che diceva Franco Russo, sì, per me il, il mondo ormai è un mondo fatto di capitalismi. E non non, non, non c'è più un sostrato ideologico eh, mentre fino insomma fino alla fine della guerra fredda eh, tra Stati Uniti e Unione Sovietica si trattava sicuramente di un problema di potere, ma eh, erano almeno eh, l'Unione Sovietica era sorretta da un'ideologia eh, era sorretta da un'ideologia e non si era inventata le nuove vie della seta eh, cioè era l'ideologia del partito comunista sovietico e eh, che ha avuto anche delle strutture per carità di dio però eh, puntava ad un'organizzazione diversa un'organizzazione er un eh, dello Stato, dell'economia, eh, del, del, dell'erogazione dei servizi pubblici, eh, del, mh, de, del lavoro, cioè, era tutto molto diverso da quello che oggi invece eh, mi sembra stia accadendo in Cina. Quindi il contrasto fra eh, Cina e Stati Uniti secondo me non è ideologico. Uh, ma è proprio uno scontro fra uh, economie fra potenze economiche e, mh, in questo il, uh, è, assolutamente si deve parlare di geoeconomia e non di geopolitica e perché, perché è lì che si combatte anche se c'è uh, purtroppo l'aspetto militare che non, non possiamo trascurare perché Uh, sia la Cina che gli Stati Uniti uh, sia in Cina che negli Stati Uniti il militarismo uh, è, è, è spintissimo la Cina ha investito uh, centinaia di miliardi di dollari uh, per l'ammodernamento dell'esercito cinese per uh, le nuove tecnologie uh, è entrata uh, sta collocando proprie basi militari in territori eh, tipo a Djibouti, dove mm, prima non, non, non, cioè, fi, fin quando c'è stato Deng non ci pensavano proprio ad andarsi a, a collocare militarmente nel resto del mondo. Quindi eh, effettivamente per me lo spartiacco è stato proprio l'avvento al potere di Xi Jinping che ha una concezione del mondo eh, diversa, cioè molto basata sulla volontà di potenza e sul voler fare della Cina una superpotenza mondiale. Io non credo nel tripolarismo, io credo che stiano puntando al bipolarismo, cioè eh, Stati Uniti da una parte e Cina dall'altra. Il resto del mondo, in qualche misura, Uh, attratto o nell'orbita degli Stati Uniti o nell'orbita della Cina. Ma la sensazione che ho avuto io appunto studiando questi temi è che poi sia un po' questo l'assetto che vorrebbero um, congelare queste due potenze. Uh, per farlo sicuramente c'è bisogno anche della finanza. Mm, io non lo so se la Cina riuscirà mai a uh, far sì che lo yuan si sostituisca al dollaro come valuta di riserva o come valuta di riferimento negli scambi commerciali internazionali. Di sicuro ci sta provando con tutte le sue forze però perché è di pochissimi mesi fa, per esempio l'accordo che ha sottoscritto con l'Arabia Saudita per l'acquisto di eh, petrolio e eh, ha imposto all'Arabia Saudita, eh, Saudita il pagamento in yuan. Un'altra cosa su cui la Cina è molto avanti rispetto agli Stati Uniti, ad esempio, è eh, la valuta virtuale. Cioè la Cina ha già fatto il... Li Renminbi che è l'altro nome dello Yuan e sta già operando attraverso la valuta virtuale, quindi la criptovaluta di Stato però e, e ora gli Stati Uniti si sono svegliati, si sono accorti che forse su questo la Cina li ha ben superati e stanno provando anche loro attraverso la Fed a fare un dollaro virtuale, però sono indietro rispetto alla Cina. Quindi eh, non sono sicura che non ci riuscirà mai, ehm, questo ver veramente non lo so, ehm, di sicuro ci sta provando, ci sta provando attraverso tu tutte queste organizzazioni finanziarie internazionali, attraverso il, la forza che ha di imporre a livello contrattuale eh, lo yuan al posto del dollaro, perché per aver accettato yuan invece di dollari vuol dire che eh, la Cina gli stava comprando non so quanti miliardi di tonnellate di petrolio. Allora questa è la forza contrattuale che fa sì che una eh, valuta poi si imponga nonostante, eh, nonostante le asimmetrie che evidenziava Ernesto. E, eh, fiammetta, fermiamoci un attimo qua. Proporrei adesso di inserire anche altre parti del libro eh, che sintetizzo rapidissimamente che sono il, il, la dialettica statunitense tra trumpismo e neoatlantismo e quando parlo di neoatlantismo a quel punto ci metto dentro anche l'Unione Europea insomma. Eh, come articolazione di questo neoatlantismo. Anche, anche lì sei abbastanza articolata nella, nella tua ricostruzione dei fatti tra, eh, da Obama a Trump e adesso a Biden e, e la vicenda è aperta, domani si vota come ricordava prima, eh, prima Mauro e anche sull'Unione Europea è evidente che la bussola strategica, ho visto che lì si parla di sovranità non alimentare ma di sovranità tecnologica Esatto. ne ha parlato quasi nessuno di questa sovranità tecnologica particolarmente militare anche se poi l'Unione Europea deve decidere visto che l'altra bussola è il mercato se queste armi le fabbrica oppure le compra sul mercato come ha fatto con i farmaci eccetera eccetera Ecco, se potete magari far mente locale anche su questo, eh, in modo che inseriamo anche quest'altra eh, dimensione che è ugualmente accurata, anche se quella cinese ha preso più spazio nel libro e anche in questa discussione, e, e, e però è una composizione importante per arrivare alla soluzione se la trappola di giudicidite eh, eh, scatta o no, o per esempio se l'Unione Europea è una vittima sacrificale o sta lì in attesa di spartire il bottino, come penso io. Io penso che sono 30 anni che le borghesie europee pensano di spartire il bottino, sia in termini di rapporti sociali che di pezzi di territorio. Ho scoperto che abbiamo una cooperazione eh, militare l'Italia con l'Ungheria che non sapevo che avessimo. E anche io ho scoperto cose che mai, mai avrei. Però tu l'hai fatta scoprire a noi. Quindi se interveniamo anche su questa parte in modo che poi Mauro magari può fare una sua replica e Fiammetta conclude io invece mi intaccio definitivamente e um, un, altro un po' di tempo chiudiamo questa conversazione. Se posso farei una provocazione proprio sull'Unione Europea perché eh, Franco mi diceva oltre lo Stato c'è l'Unione Europea che eh, sono, è un'entità politica. E, oltre lo allo Stato, allora eh, lo Stato perché? Perché lo Stato è l'unico che può redistribuire il reddito, che può eh, rispondere ai bisogni, a, a, a, che, mh, sì, che può eh, diciamo trasformarsi in stato sociale e quindi rispondere ai bisogni della popolazione. L'Unione Europea in tutto ciò eh, appunto, eh, io il tripolarismo non lo vedo perché l'Unione Europea non c'è come grande potenza, l'Unione Europea è appiattita, ha provato a esserci. Ha provato a esserci ma ha fallito e quindi è appiattita sotto le posizioni statunitensi dal punto di vista eh, militare. Eh, è appiattita eh, anch'essa sotto le posizioni diciamo, mondiali dal punto di vista. Eh, economico perché il libero vabbè, il, il mercato, il libero mercato è l'ideologia su cui è nata l'Unione Europea. Quindi ehm, io sono ero un, un europeista con, convinta, ma questa Europa così è destinata a non esserci, cioè a, a per forza a prendere posizione verso l'Occidente e quindi verso gli Stati Uniti perché non, non, non può scapparsene Oriente e, ma in questo modo eh, secondo me non avrà mai una sua identità una Bene, dei fermati dei... qui nella provocazione Beh. perché è stata colta <ride> da Andrea Amato <ride> devi accendere il microfono Andrea sì, non avevo capito che mi stavi dando la parola. <ride> allora, beh, innanzitutto io devo fare i complimenti eh, a Fiammette, il libro non solo mi è piaciuto, ma direi che lo potrei sottoscrivere eh, a una percentuale elevatissima. Allora, sulla... allora, quindi mi limito semplicemente a fare solo qualche sottolineatura, basta, eh, Sulla questione, della sudditanza uh, dell'Unione Europea agli Stati Uniti, alla Nato, eccetera. Eh, tu fai molti, molti esempi anche storici, eccetera. A me è venuta in mente una cosa che ho vissuto in prima persona e, su, e in, sulla quale ho sbattuto il naso. Eh, ai tempi eh, della dichiarazione di Barcellona e della fondazione del partenariato euro mediterraneo nella dichiarazione di Barcellona c'erano anche lì tre pilastri uno politico uno economico l'altro sociale quello politico era proprio il partenariato politico e di sicurezza e si faceva tutta una serie di bellissime intenzioni che riguardavano il Mediterraneo la pace il Medio Oriente eccetera eccetera cose bellissime Peccato però che al momento poi di eh, diciamo di, di, di, di dare la stesura definitiva della dichiarazione di Barcellona ci misero una uh, premessa in cui si diceva che in ogni caso non si intende sostituirsi ad altre azioni, iniziative a favore della pace nella regione, il che vuol dire che non bisognava a dare fastidio a, a, a, agli Stati Uniti e a, pensate che in quel momento si veniva fuori dalla conferenza di Madrid, e da Oslo eccetera, dire tutte cose volute eh, dagli Stati Uniti e che poi hanno dato l'esito che, che hanno dato. Quindi eh, diciamo, questa sudditanza ha una storia non solo lunga ma continua, continua, continua. L'altra cosa che mi è piaciuta, eh, per esempio, è eh, quando Fiammetta dice eh, che eh, questo tentativo eh, dell'Unione Europea di eh, darsi un'autonomia strategica anche attraverso la difesa è, è, è appunto un esercito senza Stato, un po' come è stato l'Euro eh, senza Stato. Eh, e quindi, diciamo, il metodo funzionalista applicato anche alla difesa. Un metodo che oh, ovviamente sappiamo tutti quanto sia stato eh, fallimentare. Tra l'altro, eh, diciamo che... Eh, i tentativi eh, della Francia eh, no, di eh, portare avanti l'autonomia strategica alla francese, un po' come, come, come tu sostieni, insomma, ed è, ed è, esattamente, ed è esattamente così, eh, noi li ritroviamo, eh, cioè c'è una coerenza anche con la posizione della Francia, di Macron, eccetera. Eh, per quanto riguarda il superamento dell'unanimità nelle decisioni del Consiglio. Cioè, quello che la Francia vorrebbe è una uh, Unione Europea in cui a questo punto uh, non sia bloccata così dal fatto che non si si mette mai d'accordo a 27, eccetera, eccetera, ma con l'eliminazione eh, del eh, metodo, diciamo, dell'unanimità del veto, eh, del diritto di veto anche di uno solo degli stati membri, a quel punto eh, il Consiglio diventerebbe una sorta di direttorio e il problema lì è che loro vorrebbero che fosse un direttorio a direzione francese, eh, la, la Germania eh, non è d'accordo e quindi mi sembra che poi alla fine il risultato, il risultato non cambia. Eh, Ultima cosa, per quanto riguarda le prospettive, no? Allora, io sono, sono anch'io d'accordo sul fatto che eh, l'economia eh, sempre più eh, definisce gli assetti, gli assetti del mondo. E quindi, eh, anche su questa cosa della globalizzazione, mi sembra averla già detto in un'altra occasione, io non penso che stiamo andando verso la fine della globalizzazione. Ma c'è un'altra globalizzazione, una, uh, una riglobalizzazione in, uh, che si articola uh, in territori, in campi, uh, in campi diversi e ognuno con le, con le sue regole. Ognuno... E questo in qualche modo dà uh, sostanza anche all'ipotesi uh, che veniva fatta prima, uh, della, che tu stessa facevi prima, uh, di... Uh, un uh, avvio verso un bipolarismo che tu nel libro chiami allargato io chiamerei piuttosto imperfetto insomma piuttosto eh, ora si va verso questa cosa ora teniamo conto che al momento non, non è ancora così al momento siamo da un punto di vista geopolitico dell'assetto geopolitico verso siamo in un assetto eh, multipolare sbilanciato in qualche modo, però come tu stessa e, e non solo tu avete sottolineato, è, è diciamo, caratterizzato da un conflitto permanente, che non è soltanto le guerre per procura, quella è la cosa più appariscente, ma è un conflitto multidimensionale, attraverso uh, tutte le, le, le, diciamo, le cose che sappiamo dalle tecnologie eccetera eccetera allora in questo quadro eh, e qui mi riaggancio all'ultima parte del, dell'articolo introduttivo che ha fatto franco a questa nostra uh, riunione in cui eh, lui diceva l'Europa che non c'è ecco per esserci l'Europa dovrebbe rompere le dinamiche capitalistiche spezzare il potere oligarchico e, e fa una lunga una lunga, un lungo elenco di cose che l'europa eh, dovrebbe, dovrebbe dovrebbe fare eh, ora eh, mi sembra che che è un po però eh, tutti quanti eh, colorano questo ragionamento di una nota negativa l'europa non c'è eh, andiamo verso, verso lo sfascio. Però mi sembra che invece nel tuo libro Fiammetta, eh, per la prima volta diciamo, nel nostro ambito, io vedo con forza scritto che la soluzione è l'Europa federale. L'Europa federale non è altro che uno Stato portato a una dimensione diversa in cui la, sovra la sovranità non è più nazionale nei termini del paese membro, ma è una sovranità europea intesa come eh, Stato federale europeo. Ora, questa cosa, eh, secondo me, è l'unico modo, diciamo, per eh, perché l'Europa possa esistere, altrimenti, voglio dire, ci eh, adattiamo a, a, a diventare, come dire, eh, sudditi sudditi eh, degli Stati Uniti. Ora eh, uno può dire: eh, Io preferisco essere suddito della Cina e non degli Stati Uniti. Ma mi sembra che, insomma, l'alternativa, ecco, non siamo. Sempre sudditi siamo. Sempre sudditi <ride> siamo. Ecco. Ah, ah, ah. Andrea non ha fatto domande ma ha dato risposte, quindi va <ride> bene così. No, io no, eh, vabbè, le domande in questo caso sono finte, parliamoci ah, di. Beh, <ride> no, e quindi no. è meglio essere espliciti e eh. dire uno quello che pensa. Allora c'è Mauro che vuole appunto dire la sua, poli... la sua, va bene, se poi qualcun altro ancora e poi così Fiammetta chiude, siamo in tempi eh, decenti dal punto di vista della resa, non so se Alessandro sono Stati Uniti, Pasqualino, non so. Mauro oh, vorrei un attimo continuare il ragionamento del prima. Perché l'ho accennato, e credo appunto che quando parlavo di apertura della fase storica dovremmo fare uno sforzo per proiettare in avanti i ragionamenti. Allora eh, è chiaro che la crisi attuale che assume le forme che stiamo descrivendo nasce da una difficoltà di crescita del modo di produzione capitalistica nel senso lo sviluppo di questo modo di produzione ha toccato dei limiti, adesso non è il merito dei limiti, però sono limiti anche del livello di sviluppo delle forze produttive, probabilmente per superare questa crisi ci vorrebbe un ulteriore salto qualitativo sul piano delle forze produttive, ha lo Stato non, è, non emerge, non, non si afferma almeno come un salto forte, non come continuità di quello che in qualche modo già c'è stato. Ma su questo non voglio entrare in mente. Questa impossibilità di crescita eh, determina questa rottura, però non è una rottura, eh, diciamo, di ritorno ai singoli paesi. La questione dei capitalismi e degli imperialismi si pone dagli anni 90, perché non so se vi ricordate, c'è la vicenda del Giappone che negli anni 90 provò a fare uno schiatto di reni e ci fu una crisi finanziaria prodotta proprio dagli Stati Uniti, per cui la fine dell'Unione Sovietica ha riprodotto, cioè ha rotto quello che era l'impero, perché prima c'era l'impero a Occidente, diciamo, tra virgolette, ovviamente, è un po' quello che poi ha detto Loni Negri nei decenni successivi, e ha prodotto l'imperialismo. Oggi il problema della crescita non è che viene superato dalla rottura del mercato mondiale. Si ripropone appieno la possibilità di crescita, di sviluppo del mercato, di controllo dei mercati, della questione finanziaria, che è uno dei terreni di scontro più importanti che ci stanno a livello, a livello mondiale. L'idea, come l'ipotesi, ecco, parliamo di ipotesi e non di tesi, ma l'ipotesi è che questa eh, possibilità di ritrovare i margini di crescita non sono più generali, ma sono dati per aree economiche. Diciamo che oggi le possibilità sono due. Una, diciamo, la, la schematizzo, Euroatlantica e un euro Cioè eh, la possibilità di crescita si può ritrovare, si tenta di ritrovare all'interno di, di questa nuova dimensione. Ovviamente questa cosa qua implica, eh, c'è tutta una serie di effetti. La cosa che diceva Giovanni prima, le sanzioni come forma di protezionismo sono un po' la fotografia di questa cosa qua, nel senso che Oggi le sanzioni vanno a, a stabilire i confini tra queste due aree, no? tra l'area euro e l'area euro-atlantica. Ehm, Ripeto, è un'ipotesi, che però credo che vada considerata. Dentro questo confronto, che ovviamente però implica anche altre sub-aree, per esempio i paesi arabi, eh, per esempio appunto... E altri, altri pezzi del mondo l'Africa per esempio Sudafrica è un'area 60, no? l'America Latina per altri versi anche se l'America Latina c'è ancora la subordinazione comunque all'Occidente queste due aree ce n'è una che ha potenzialità di sviluppo grandi, che è quella euroasiatica. cioè non è un caso che se stanno eh, come dire avendo relazioni tra i grandi paesi asiatici, Russia, India, eh, Iran e Cina, dove il dato politico viene completamente rimosso. Può essere un paese che si chiama socialismo, può essere islamico, può essere autocratico come la Russia o oltre ancora. Ma quello che conta è la possibilità che questa area dà di crescita. E io credo che questa cosa qua, per esempio, in Asia sia sì, abbastanza... Chiara, mentre nell'area euroatlantica c'è più omogeneità politico-culturale, cioè l'imperialismo storico, un po' sostanzialmente, ma ci sono una serie di contraddizioni abbastanza serie. Per esempio, è chiaro che lo sviluppo in Europa e negli Stati Uniti è limitato, non ci stanno enormi, sono aree sature dal punto di vista del mercato perché c'è un livello eh, di ricchezza, addirittura si riduce il reddito eh, dei de, de, de lavoratori o comunque eh, del lavoro subalterno no? e dunque si limitano le possibilità di mercato. C'è la crisi finanziaria che è stato lo strumento che ha permesso il superamento, per esempio, della crisi del 2007 e del 2008, il mantenimento dei livelli di... E poi ci sono altre contraddizioni. Che fanno riferimento all'Africa, dove c'è uno scontro forte tra, eh, cioè schiamatizzo però ve lo dico tra cioè blocco eurasiatico e blocco euro-atlantico, vedi il Mali, eh, e poi c'è l'America Latina. Per cui in realtà accadendo potrebbe anche avere, sempre per ipotesi, che. C'è una parte del mondo che può avere una crescita autonoma dal resto del mondo e un'altra parte del mondo che è quella che ha determinato l'egemonia in, in questi secoli, in questo ultimo secolo, che oggi invece ha grosse contraddizioni all'interno e ha una possibilità di crisi politica. La vicenda di Trump e degli Stati Uniti, poi chi c'ha pienamente, magari potrà, Supportare questo tipo di ragionamento non è una crisi politica, ma è una crisi strutturale degli Stati Uniti. Che è fatta di eh, settori sociali, la borghesia, la borghesia, che è in contraddizione al con finanziario che invece è globalizzato, che è fatta di una forte presenza di immigrati. E dunque il problema che, che ti rompo come, come provocazione. È la rivoluzione in occidente scusatemi per l'esagerazione però noi stiamo in una condizione in Europa e eh, negli Stati Uniti e in occidente incluso occidente intendono anche Africa e America Latina non intendo solo i paesi imperialisti in cui le contraddizioni potrebbero nel corso dello sviluppo diciamo dei prossimi anni avere un carattere di rottura molto più marcato di quanto noi oggi possiamo immaginare. D'altra parte, negli anni 90, noi non ci immaginavamo la crisi degli Stati Uniti. Me la butto là, così come ragionamento. Comunque, eh, vi dico che come eh, rete dei comunisti stiamo preparando per fine anno, i primi del prossimo anno, proprio un forum sulla questione della frammentazione del mercato mondiale che un po'... Eh, Riprende questi temi, ovviamente invito tutti quanti a partecipare, poi forniremo il materiale, la documentazione, gli inviti, specificheremo eh, diciamo, eh, il tipo dei contenuti, però mi sembra un po' che questo è il livello con cui siamo chiamati a misurarci noi, che appunto, come diceva prima Franco, in qualche modo siamo o facciamo riferimento a un'idea di rivoluzione sociale. Bene, Mauro praticamente appunto ha dato un ulteriore contributo rispetto a quello iniziale, se non ci sono altri, vedo che degli Stati Uniti aspettare tutti domani di sapere chi vince, perché non vi pronunciate, ci cioè avete paura di fare brutta figura, direi che Fiammetta può fare un intervento conclusivo e ci... Ci lasciamo, io sono soddisfatto di questa chiacchierata. Insomma Roberto. Scusa se, se no. Prima di fiammetta, perché poi tutti ci lasciano vorrei semplicemente ricordare che Alessandro è preso l'impegno. Adesso se può, rimanere. questa la facciamo dopo. Ah, perché perfetto, adesso siamo perfetto. in diretta Facebook e quindi okay. Sennò okay. perdiamo i nostri spettatori. Di Alessandro, posso dire che ha scritto recentemente sugli Stati Uniti sul sito di Transform. Quindi leggete lì, Fiammetta. Allora questa trappola di tucidide scatta o ci abbiamo qualche chance come dice Mauro? Ma io non penso che scatti, non, non penso che scatti, intanto perché, eh, vabbè, intanto perché lo studio, la casistica che è stata analizzata eh, per elaborare la tesi della trappola di tucidide è veramente molto bassa, cioè se non ricordo male sono 16 o 18 stati, una cosa del genere in cui in non tutti i casi poi è scattata la guerra, quindi non penso che scatti mh, non per motivi di statistica, ma perché secondo me non è né interesse degli Stati Uniti né interesse della Cina quello di far scoppiare una guerra e, per parlare di loro due, ma non penso che sia interesse di nessuno, cioè qui Secondo me il, il, il vero problema è che si stanno, eh, Oriente e Occidente, mettiamo, se non vogliamo parlare di Stati Uniti e Cina, siamo il più eh, generalisti possibile, stanno cercando di accaparrarsi il predominio mondiale eh, del... Eh, dell'economia, della finanza, delle terre rare, che, eh, di cui noi abbiamo parlato tante volte, cioè che non hanno né gli Stati Uniti né la Cina, ma hanno tutti gli altri paesi di cui ha parlato Mauro. E, quindi, no, io credo che si arriverà, cioè si tornerà, ma secondo me già ci siamo adesso in una sorta di questa specie di guerra fredda 2.0 in cui ci si minaccia a distanza, c'è cioè l'uso dell'intelligence, l'uso di eh, altri stratagemmi, piccoli o grandi che siano, e eh, eh, si terranno così eh, con, eh, con la Cina che fa... Uh, manifesta muscolarmente il suo, la sua potenza militare passando sopra Taiwan, gli Stati Uniti che fanno altrettanto schierando le navi nel Pacifico. Uh, che interesse hanno a finire in una guerra mondiale? Nessuno, non ci guadagnerebbero più, negli Stati Uniti né la Cina. Invece adesso loro sono quelli che ci stanno guadagnando di più. Eh, io non penso che eh, l'area la, di crescita è l'Oriente perché si sono messi insieme India, Iran, Russia e Cina. Io penso che tutti questi stati si sono messi sotto l'ala protettrice della Cina perché hanno capito che non, loro, senza una grande potenza che, eh, li, li, diciamo così, che gli dia un, una protezione a livello mondiale non possono far niente contro gli Stati Uniti. E, e non possono far niente perché gli Stati Uniti, lo sappiamo, cioè, eh, da sempre brigano per, eh, cioè, non perché gli Stati Uniti sono buoni, belli, buoni, bravi. Ma perché hanno sempre eh, si sono sempre mossi in, in un determinato modo? Allora, di fronte al, all'impossibilità cioè, di, di reagire, c'era cioè, bisogno di un'altra grande potenza, e questa grande potenza è stata vista qual è? È la Cina, è quella che è esplosa. Però la Cina non è che sia eh, Santa Madre Cina, perché la Cina ha un surplus di produzione mostruoso, eh, ripeto, non ha materie prime, non ha terre rare, quindi tutto quello che fa la Cina, che sembra che magari lo faccia perché eh, vuole portarsi dietro nello sviluppo economico anche i cosiddetti paesi del terzo mondo in realtà lo fa per il proprio tornaconto purtroppo cioè eh, qui torniamo a quello che dicevamo all'inizio non, non è una, uno scontro fra ideologie è uno scontro fra capitalismi eh, diversi ma sempre capitalismi sono e per cui mh, stavo leggendo quello, gli appunti che avevo preso sulle ultime cose che diceva Mauro, eh, una crescita autonoma dal resto del mondo, ma non è vero, cioè secondo me la Cina senza l'Africa e senza l'America Latina che sono già state colonizzate dalla Cina non, ha più, non può più crescere perché al suo interno non c'è più la forza di crescita, è per questo che va all'esterno e poi dopo eh, si comporta come un, un paese colonialista che se lo Sri Lanka non gli restituisce i soldi che gli ha prestato, la Cina si prende il porto dello Sri Lanka, diventa suo e buonanotte. Cioè, purtroppo eh, non è più la Cina di Arrighi di Adam Smith a Pechino è una, non è più la Cina di Deng che addirittura nel famosissimo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU disse se noi diventeremo quando noi diventeremo una superpotenza autorizzo tutti quanti a mozzarci le mani non è più così perché la Cina è diventata una superpotenza, sempre di più vuole egemonizzare quelle parti del mondo che non sono già nelle mani degli Stati Uniti ma anche quelle che sono nelle mani degli Stati Uniti perché eh, gli fanno gola e, e lo fa per se stessa, cioè, eh, per accrescere il proprio benessere, purtroppo non quello del suo popolo però perché sapete benissimo la differenza che c'è fra eh, il livello, eh, il pil pro capite delle, delle campagne cinesi eh, e invece il pil pro capite delle grandi città industriali cinesi. C'è un dislivello mostruoso tra quello che accade nelle campagne e quello che accade nelle città industrializzate. L'Europa e eh, gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, lo dico io, mi azzardo io. Um, eh, io sembrerò una pazza, ma eh, secondo me gli Stati Uniti di Trump erano meglio degli Stati Uniti di Biden. E, che devo dire? Cioè, eh, è un folle sicuramente, però... Eh, Biden chi è? È un, un personaggio nelle mani di qualcun altro? Cosa sta facendo Biden? Fa, eh, a parte la guerra per procura, ma mh, a cosa punta veramente Biden? Perché eh, noi quando lo vediamo è un po' un gaffer, ci sembra anche uno un po' mezzo rimbambito, ma insomma per essere arrivato a quel livello proprio del tutto rimbambito, non deve essere io però pre preferivo Trump che diceva l'America agli americani e faceva il protezionista piuttosto che Biden che va a fare guerra a destra e manca tanto per essere proprio cosa succederà domani? Eh, non lo so eh, cosa è successo in America quando c'è stato l'assalto a Capitol Hill? no, non era Capitol Hill, era la casa... Era Capitolino. Capitolino. Eh, secondo me eh, non è che Trump l'ha fatto da solo eh, perché lì ci stanno i cecchini messi tutti intorno il raggio di 18 km, forse anche di più di 100 km. quindi io credo che sia stato consentito a quel personaggio eh, strampalato che è arrivato fino a dentro a tutto quello che è successo è stato consentito perché qualcuno ha voluto che accadesse esattamente quello cioè che l'america sia ancora la terra degli intrighi delle manipolazioni io su questo non, non ho dubbi ovviamente ma purtroppo non è più la sola e, e questo è un male perché invece di eh, migliorare l'America, stiamo peggiorando tutti. Bene, mi pare che con questa nota... Sì, ottimismo! <ride> Pasqualina, non capisco se vuoi parlare, perché vedo una penna... No, no, no. no, no. Ah, no okay. Va bene, siamo nei tempi possibili per una registrazione, per cui grazie a chi ci ha seguito un po di persone non in diretta molte sicuramente ci seguiranno poi nella registrazione grazie a chi ha partecipato se roberto morea toglie adesso la diretta con eh, facebook eh, possiamo vedere un po di cose nostre anche dell'osservatorio oppure ci scambiamo